Ciao a tutti, oggi prepareremo la coppa del nonno al cioccolato, il tempo di preparazione della ricetta è di 4 minuti più 2 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono panna fresca, zucchero semolato e cacao amaro, andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, e il cacao amaro. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Posizioniamo la farfalla siamo la panna, chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 3 e mezzo. La coppa del nonno al cioccolato è quasi pronta, trasferiamola in congelatore per due ore prima di servirla. Coppa del nonno al cioccolato, grazie e alla prossima ricetta!